Grazie. Vienete, bravi voi, sto dicendo sempre. Noi vi salutiamo, vi ricordiamo Samorezzo, se qualcuno ci vuole seguire sui social abbiamo la nostra pagina, c'è anche qualche CD, mi dicono di dire, sono sempre un po' timido su questa cosa, però sappiatelo e eh, nulla, vi salutiamo. Eh. Con un giorno qualsiasi. Il mio migliore è il giorno perfetto, che per titolo perfetto. effetto, l'istante magico così felice è il ritornello che ti piace. Ci sono giorni davvero speciali, non quelli sognati, sperati o ideali, sono un caffè che ti porta chi ami, col dolore condiviso a priori. E pare evidente ogni cosa latente, il futuro della leva che muove il vato. Ma dici che il caso ci porta a spasso, e l'amore è solo fortuna. In questo giorno davvero speciale, la mia banalità non le poi così male. Sono normale, come la Io fino in fondo rimango uguale, a un giorno qualsiasi. L'ho conosciuta, una domenica ho chiesto a la mano. Giorno di lavoro abbiamo fatto la vacanza, ora la speranza è di nuovo qua. Ho conosciuto una persona speciale, andava tutti i giorni a bagnare il suo fiore, mi d'errore. Svelarne la bellezza, un giorno lasciata, che la casa la paura, ho preso il giocciolino nella notte buia, siamo visti e abbiamo capito che tutto il resto arriverà, un giorno qualsiasi è conosciuta, una domenica ho chiesto la domanda, un giorno di lavoro abbiamo fatto la vacanza, ora la speranza è di nuovo. Grazie.